Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Super Mario Galaxy. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto la prima, la prima galassia uh, del mondo 6. Uh, in però ci siamo lasciati indietro la cometa e la uh, e la stella nascosta. Uh, infatti, invece che metterci uh, tre episodi per queste galassie uh, io userò quattro episodi perché sono piuttosto lunghe e poi uh, continuo a lasciarmi qual qualcosa indietro allora andiamo subito uh, se, se magari Mario si muove anche se cioè tecnicamente potremmo usare pure Mario Plano per volare subito lì è un po' complicato ma è, è, è il modo più veloce a parte un teletrasporto però vabbè non l'abbiamo ancora sbloccato arriva la cometa pericolo e come vi ho detto nell'ultimo episodio questa cometa pericolo è piuttosto difficile perché um, c'è un boss in questo livello pericolo nave spettrale magica e infatti è la prima missione quella del boss si partirà direttamente sulla nave spettrale magica e faremo soltanto il boss ho ucciso un bug per sbaglio però ok <ride> Ho tentato di entrare con, um, con un salto in lungo ma ho fallito. Vabbè, no, non cambia niente per um, Camella. Camella, sì, Camella. Uh, è, è sempre la stessa, quattro vite. Bisogna lanciargli i... I gushi, nell'ultimo episodio ho detto 5 vite ma mi ero sbagliato, 4 sono. Ora cambia posizione, il moveset è sempre lo stesso. L'unico problema è che Mario ha solo una vita. Uh, può colpire anche Mario mentre salta questi cosi. Il, il, il palo di prima. Infatti una volta sono morto perché stavo scalando il palo e mi ha lanciato addosso una palla di fuoco. Um, non so se ve l'abbiamo già detto la prima volta che abbiamo sconfitto Camella, ma si capisce già dall'inizio cosa, cosa lancerà. Uh, se la bacchetta si illumina di verde lancia un guscio, se si illumina di, di rosso Lancia un palla di fuoco Easy Vedete si è illuminata di rosso Verde Cioè beh, più che illuminarsi fa degli de de attacchi magici Di quel colore E basta ha detto che era difficile, come hai fatto a farlo in un tentativo? Beh, i miei segreti... <ride> Editing... Editing. Uh -huh. Bene, ora ci manca solo quella nascosta. Um, è, è difficile da trovare ma la missione è piuttosto facile Sì sì ecco una mappa non ci serve grazie pure questo è nella nave spettrale magica. E vabbè, dobbiamo, per ora dobbiamo solo fare le, le stesse cose, cioè andare qui, prendere il, il fiore di fuoco, sbloccare il portone e andare sott'acqua. Quel Todd diceva un indizio su dove cercare la, uh, la stella. Allora, praticamente la stella si trova qui sotto. Una, pa una parte che abbiamo lasciato inesplorata nella prima missione. E come sappiamo le, le missioni, cioè da una missione all'altra la mappa cambia, quindi eh, nei sotterranei ci dovrebbe essere qualcosa di nuovo. Infatti attorno a quella nave un, ci, ci sono delle bombe. Dobbiamo attivare le, le bombe per far esplodere la nave. Ecco, ora bisogna allontanarsi. Vabbè. <ride> Bisognerebbe allontanarsi perché una. Se, se non. Se non fate quello che ho. Cioè, se fate quello che ho fatto io, una bomba esplode da sola. Se invece non lo fate, tutte le bombe si es esplodono a catene e fanno esplodere pure la nave. Ecco qui e abbiamo sbloccato la stella lancio ok que quel buono ha, ha una stella e noi dobbiamo portarlo uh, alla luce non, non nel senso che lo dobbiamo far nascere, ma nel senso che lo dobbiamo far morire. Tecnicamente bisognerebbe usare i uh, i, um, i pali appena sotto il, il palo centrale per arrivarci mentre io sono saltato direttamente su quello centrale Non è neanche un puzzle troppo difficile questo scenario Perché basta trovare gli splat oppure i, i trampolini per riuscire a, a colpire quella leva Basta, bisogna colpirla quattro volte e così si arriva al, al risultato desiderato <ride> Ecco Spaccando questo porta alla luce. E ora dobbiamo semplicemente portare il V alla luce. Bene, attenzione a non cadere. Bisogna colpire un'altra volta la leva perché se, se no non si riesce a prendere la stella. Vedete, con eh, neanche con un salto del genere si può fare. Ecco, e basta, prendete la leva ed è, ed è finita. Bene, ora che abbiamo passato metà del video nel fare questo, possiamo iniziare la, la cosa principale su, sul, cui, sul, video si basa, sul cui il video si basa, cioè la seconda galassia del mondo 6. Galassia Razzo Flotta Di cui non mi ricordo Ah sì ora me la sono ricordata Laser Laser Laser Wow Chissà quale, cosa ci sarà in questo livello yes. Iniziamo bene pure il collegamento tra questi due, tra virgolette, pianeti è un laser. Uff, quindi non potete passarci a, a, a, cioè non potete passare tra i due senza fare un salto. Qui non si può fare nulla a parte uccidere i nemici, che è proprio quello che sbloccherà questa porta. Po eh, porta, barriera. Aspettate che devo ancora realizzare che non posso uccidere i nemici saltando. Bene, fatto. Attenti a questa parte perché come in tutti gli altri giochi platformer uh, proprio in tutti le, le pareti che schiacciano sono. hanno un, un hitbox uh, invisibile. Infatti qui sono morto due volte Per questo motivo Ah e Mario in questo livello non si può salvare quindi cioè in questo gioco non si può salvare rimpicciolendosi e poi, e poi scappando, no, Mario muore subito. Sì, vi consiglio di fare così perché facendo i salti normali non ci riuscirete, dovrete fare una piroetta che vi farà perdere tempo. Lì ho rischiato grosso. Ok, anche questa parte è difficile. Praticamente evitando le bombe per qualche motivo. Cioè, quelle bombe sono inutili, non servono niente. Bisogna usare um, queste molle per salire da un piano all'altro del della gradinata. Il problema è che superato un gradino, l'altro scompare, quindi non si può più tornare indietro. Quindi se ad esempio una di quelle due eh, di quelle molle... Vi, vi spinge fuori non potete farci nulla ah comunque quelle bombe probabilmente servivano per sbloccare quella vita e non capisco perché dovreste rischiare così per una vita che già quella parte è difficile poi portarsi una bomba presso è ancora più difficile Oppure potete cittare e prendervi una di quelle due bombe. Questi laser non sono difficili da schivare, basta vedere dove sta il prossimo e capirete subito dove andare. Questa parte sembra difficile ma non lo è, perché è possibile fare dei schianti a parete uh, su alcuni posti di, questo, di, questo, di questa parte, solo che è, è sempre inutile, bisogna, non bisogna fare delle acrobazie così grandi. Bisogna andare nei posti raggiungibili, normalmente saltando, e, e, fare, e premere un pulsante. E poi sarà tutto raggiungibile, e poi vedrei, vedrete in che senso. Qui mi sto un po' perdendo, ma, uh, ma non lo so, <ride> perché mi sa so che mi perderò un casino qui. ecco non è a premere un pulsante mi sono sbagliato però era era questo il motivo Bi bisognava alzare il, um, il livello dell'acqua per raggiungere delle parti irraggiungibili cioè quella stella eh, non provate a fare un salto in lungo perché è impossibile bisogna salire sulle piattaforme che, che hanno il laser semplicemente e poi schivare i laser più alti però vabbè lì si potrebbe fare un salto in lungo ma non mi va Ecco. l'ho fatto per raggiungere la piattaforma che potevo prendere anche aspettando Cioè ho rischiato per nulla e basta ecco la, la stella livello easy peasy Ok, credo che ci sia tempo soltanto per un'altra stella. Tempesta di fare di cannone. Uh, non me la ricordo bene questa. Sì, comunque. Um, ah, sì, ok, me la ricordo. Comunque, questa è la. È l'ultima che facciamo in questo livello. In questo video. Quindi, dopo questa, basta. Basta. Cioè, basta. Attenti, che tra una e l'altra non tra, una tra un completamento di, di piattaforme e l'altra non si, non si bloccano i catenacci solo che ci ho messo così tanto a dirlo che, che poi è successo <ride> perché quando li finiti entrambi succede e, e si rompono entrambi cioè si rompono tutte. quando li completano entrambi Wow Lì ci sono degli extra schegge Ma non ci servono perché ne abbiamo già abbastanza E ora una delle parti più difficili del livello Uh, non è successo niente al gioco, cioè uh, non è successo niente di bug o roba del genere. Oh, la, la visuale si è modificata perché ho fatto un taglio lì. Ok, ora inizierà a cambiare pure il centro di gravità. Quindi um, sarà più difficile muoversi, soprattutto perché mi si è scollegato il naso ecco la, la palla di cannone mi ha salvato perché in quelle situazioni non si può più fare niente um, cercate di non fare nessun salto in lungo mentre fate mentre state in, in, in quelle situazioni cioè sotto sopra oppure di lato perché è molto pericoloso e il gioco potrebbe prenderlo tipo con un salto in alto o qualcos'altro Bene, è finito il, il video. Come sempre, potete vedere qui la playlist, il video precedente e il video successivo se è stato caricato. Ricordatevi di iscrivervi, bla bla bla. Di iscriversi, di iscrivervi, bla bla bla. Ciao.